Thank you. Buonasera a tutti e benvenuti al 75 podcast del Movimento Zeitgeist Italia di domenica 24 novembre 2013. Io sono Vincenzo Barbato, eh, membro del coordinamento nazionale del Movimento Zeitgeist e coordinatore del gruppo cittadino di Napoli e quest'oggi vi eh, aggiornerò per quanto concerne novità nazionali e internazionali. Passiamo tranquillamente alle notizie nazionali con il primo articolo. La nostra campagna di crowdfunding per uh, sovvenzionare uh, due stampanti 3D uh, nei comuni di Na Milano e Napoli e ha raggiunto uh, um, in maniera molto orgogliosa, lo annuncio, il goal uh, prefissato, cioè di 1000 Euro. Quindi, Abbiamo già provato a ringraziare tutti i sostenitori sul sito internet, abbiamo inviato eh, cartoline virtuali elaborate totalmente da noi in maniera per quanto più amorosa possibile, abbiamo già eh, spedito i nostri video privati di ringraziamenti e eh, stamperemo non appena assemblate i kit plastici dei, dei top donors e eh, ovviamente dei gadget di altre categorie di top donors, quindi eh, non appena avremo eh, ultimato il tutto, provedremo a questi ultimi tipi di ringraziamenti e passeremo alla divulgazione di scuole e ehm um scuole ed enti pubblici, tutti, qualsiasi tipo di ente che voglia ascoltarci e voglia ascoltare il cambiamento che sta avvenendo con questa meravigliosa tecnologia che è il 3D printing, e, mh, poi ovviamente ci saranno altre eh, informazioni che in questo podcast darò per quanto riguarda anche la, la stessa tecnologia, abbiamo ulteriori aggiornamenti a eh, tra poco insomma, quindi passeremo un attimo alla, alla seconda notizia la settimana scorsa ci ha contattato Lucia Beltrame del uh, Comitato d'Iniziativa Popolare per l'istituzione di una legge al Parlamento europeo chiamata End Ecocide, cioè fine all'ecocidio. Lucia eh, è la coordinatrice eh, dei volontari italiani del movimento eh, che, di cui fa parte, è un movimento indipendente che sta raccogliendo circa un milione di firme, sono arrivati circa al 70% del goal, il, eh, il fine mh, della campagna è annunciato per il 21 gennaio, se non vado errato, e eh, appunto l'iniziativa loro ovviamente è eh, atta a raccogliere eh, le firme autenticate di ognuno dei cittadini de presenti negli Stati europei. E, uh... Uh, vanno poi inviate successivamente al, uh, al sito del Parlamento europeo in, cui in tutta sicurezza per, per quanto riguarda la privacy degli stessi sostenitori e verrà obblig obbligatoriamente discussa ovviamente in caso di raggiungimento del gol di un milione di firme all'interno del Parlamento europeo e poi ci sarà il, il classico ITER per approvare la suddetta legge, quindi vi seguirà um, un'intervista un fatta a Lucia successivamente uh, e quindi tutti voi potrete ascoltare le loro bellissime novità e noi come Movimento Zeitgeist abbiamo deciso di approvarla e sostenerla e pubblicizzarla come strategia di transizione poiché anche se eh, un mondo in cui la coercizione va ancora alla grande purtroppo noi non la sosteniamo però ovviamente c'è bisogno di far sapere determinate tematiche e perfino nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo non vi è presente alcun riferimento a questo tipo di reato che danneggia in prima istanza la specie umana poi tutte le altre specie e in generale l'ambiente e quindi un vizioso, uh, ovviamente negativo e che va a discapito di tutti noi, dall'alto al basso. insomma. Quindi in uh, bocca al lupo all'iniziativa di Lucia, le facciamo assolutamente gli auguri a lei e uh, a tutto il Comitato e rilasceremo uh, a parte la sua intervista uh, attraverso i nostri canali social, YouTube e sui nostri siti nazionali e internazionali. Finito questo, uh, passerei al secondo articolo. Il movimento Zeitgeist eh, questo martedì, martedì prossimo discu discuterà eh, di, su, del 3D printing con il coordinatore del gruppo di lavoro tecnologia Daniele Podighe. Eh, Daniele Podighe ci illustrerà attraverso questa diretta streaming eh, in cui le persone che assisteranno eh, alla, in diretta mh, potranno assolutamente fare domande in maniera semplice. Daniele, con riferimenti a riviste internazionali, peer review, quindi anche scientifiche e soprattutto accreditate, ci mostrerà questo percorso che sta durando da circa un ventennio per dimostrare come questa meravigliosa tecnologia, uh, che è in pieno sviluppo, possa aiutare uh, l'ambiente, possa aiutare la società umana e possa garantirci lo sviluppo e l'acquisizione di prodotti durature e quindi abbattere anche la famosa obsolescenza eh, programmata. Quindi vi aspettiamo martedì eh, 26 eh, alle 17 su YouTube e eh, ovviamente rilasceremo il nostro video in embed sul, sui canali ufficiali del movimento Zeitgeist, sui nostri social network e, quindi, e ovviamente su YouTube. Quindi vi aspettiamo numerosi eh, per la partecipazione. Quindi eh, dopo l'intervista di Daniele tutti potranno esporre le loro perplessità e Daniele avrà le giuste competenze: anzi, ha le giuste competenze per poter rispondere e quindi chiarire tutte le perplessità possibili. Insomma, quindi passerei alla prossima notizia. Il GDL Grafica e Video e il GDL Doppiaggio hanno rilasciato la venticinquesima pillola dei nostri zeitspot, ovvero zeit, eh, spot pubblicitari per il, sul movimento Zeitgeist, e questa volta la nostra pillola di circa 3 minuti riguarda la coltivazione idroponica. Infatti è tratta dall'analoga dalla pillola, eh, ovviamente più lunga, che, che, ehm, di cui parla, eh, di cui parla su, su, della, della coltivazione idroponica per, eh, per sopperire ai problemi della fame eh, nel mondo. Quindi è una tecnologia che eh, per chi non lo sapesse eh, è capace di produrre eh, coltivando in maniera alternativa eh, frutta, verdura e ortaggi eh, ovviamente senza un substrato qual è il terreno e addirittura mh, le moderne scoperte eh, sono riuscite a ottenere dei prodotti completamente biologici anche in assenza di luce utilizzando lo spettro eh, luminoso di cui necessitano attraverso le luci led quindi con un conseguente risparmio energetico anche per quanto riguarda il calore eh, e noi ovviamente stiamo strutturando un impianto open source nostro e quindi ne parleremo in seguito comunque è una bellissima pillola e eh, vi, eh, vi consiglio di guardarla con molta attenzione e di diffonderla eh, perché è una tecnologia importantissima e come tutti i nostri discorsi riguardano mezzi tecnici e comunque in generale soluzioni eh, pragmatiche per risolvere i problemi eh, più importanti che, eh, che affliggono la nostra società umana, quindi passiamo a un altro articolo. Rimanendo in tema di risoluzione di problemi a livello globale e anche ovviamente a livello italiano, abbiamo provveduto a uh, sottotitolare io ed uh, Ezio Coriglione, il, uh, il TED di Andrew McAfee, uh, docente di uh, economia presso il Massachusetts Institute of Technology, uh, detto anche MIT, in cui si affronta una tematica che in Italia non viene discussa uh, nella maniera opportuna. Uh, All'estero adesso si sta discutendo molto di più, soprattutto nei Paesi anglofoni, cioè della capacità dei robot e in generale dell'automazione, eh, per quanto concerne anche quella informatica, quindi algoritmi, di sopperire e di rimpiazzare l'essere umano come lavoratore, quindi implicando un cambiamento economico, politico, sociale che non è in, in, su cui non possiamo non rimanere indifferenti. Noi come Movimento Zeitgeist ovviamente preferiamo un tipo di approccio che miri a liberare l'uomo dalle fatiche inutili, ripetitive e talvolta anche dannose eh, che affliggono l'uomo e quindi di eh, dedicarsi alla propria creatività, al proprio, a, alla propria vita e quindi sviluppare tecnologie, arte e tutto ciò che concerne la nostra passione. Eh, che l'uomo non debba essere incarcerato eh, nella propria routine monotona del, del lavoro che eh, comunque deteriora la nostra forma mentis e la nostra creatività in generale. Questo video è molto bello, dura dieci minuti e spiega in poche parole con anche una sorta di ironia come in realtà tutto ciò che noi eh, abbiamo osservato nel corso della storia è stato dettato principalmente da cambiamenti tecnologici e il professor Andrew McAfee farà eh, numerosi esempi di come questa eh, tutta questa Uh, sviluppo di eventi siano realmente uh, avvenuti e che stiano avvenendo giorno dopo giorno e soprattutto seguendo anche la legge di Moore uh, questo sviluppo sarà sempre più esponenziale quindi uh, è, è giunta l'ora che le persone prendano coscienza di questo cambiamento per almeno far camminare parallelamente tecnologia e cultura in generale delle persone e soprattutto far accettare questo fenomeno di cui, su cui non c'è praticamente discussione nel nostro paese, quindi guardatelo e condividetelo soprattutto ad amici, parenti, tutte le persone che vi stanno a cuore in generale e a tutti quanti anche sui social network. Passiamo alla prossima notizia. Insomma. Zeitspot numero 24, eh, tratto dal documentario mh, abbastanza vecchio eh, di Peter Joseph, eh, in, su Peter Joseph scusatemi, eh, in questo caso lui parla della scatola, ovvero della forma mentis che abbiamo ricevuto eh, attraverso l'educazione dei nostri genitori che a sua volta l'hanno ricevuta attraverso i loro, eh, sullo status quo e quindi spiega brevemente come eh, in realtà cercare di eh, sopperire e eh, arginare eh, delle delle crepe in una diga eh, che sta per scoppiare è assolutamente inefficiente e deleterio. Nel caso specifico si parla del nostro sistema sociale e in, con questa metafora Peter Joseph sta cercando di spiegare come, eh, come in realtà i cambiamenti che noi stiamo avvenendo non sono praticamente interpretati, e non sono recepiti dalla maggior parte delle persone a causa di un'informazione abbastanza eh, eh, insufficiente e scarsa, per dirla con termini molto soft però ovviamente eh, noi stiamo cercando come movimento di eh, amplificare questo, questo messaggio di Peter che ovviamente è anche nostro e su oh, questo tipo di problematiche quindi eh, stiamo cercando noi in prima persona di sviluppare progetti e soluzioni alternative ma soprattutto eh, la consapevolezza o eh, come detta anche da Peter la terapia sociale è assolutamente necessaria in questo caso quindi eh, vi eh, esorto come in, in tutti i casi precedenti a guardare e condividere questi meravigliosi contenuti passiamo all'ultima notizia questo è un meraviglioso articolo che abbiamo tradotto no? grazie al gruppo di lavoro coordinato da Nina Loi, cioè il gruppo di lavoro Traduzioni. Uh, in questo caso si parla di come dei ricercatori israeliani abbiano creato un software che eh, ricavino uh, modelli eh, da stampare attraverso eh, le stampanti 3D semplicemente da foto, quindi convertendo fo immagini in 2D in progetti in 3D. Il loro software ovviamente è ancora in fase di sviluppo ma fino a questi stadi è molto performante. Difatti, Attraverso una semplice foto è possibile in pochi clic realizzare un modello in 3D che si può tranquillamente replicare con una stampante 3D, che sia privata, che sia pubblica, che sia di una biblioteca. Uh, speriamo che in futuro se ne sviluppino sempre di più e così uh, evitare inutili sprechi, sprechi di magazzini che tengano in stock gli oggetti e soprattutto avere degli oggetti. Performanti, resistenti, resistenti e modulari e che non gravino sotto le leggi dell'obsolescenza dell programmata, insomma, quindi eh, è molto importante questo articolo. Perché... Vedere come eh, certi i ricercatori scienziati eh, lavorino in maniera molto ferrea sullo sviluppo di queste tecnologie che sono meravigliose, insomma, e ovviamente non sono i soli e ce ne saranno sempre di più, ce ne sono già uh, tanti altri, però volevamo far vedere questa testimonianza in particolare. Quindi io personalmente ho terminato le novità uh, nazionali, quindi passerei la parola a Joanna sulle novità internazionali. Vai Gio. Salve a tutti, sono Giovanna Marino, responsabile delle relazioni internazionali per il capitolo italiano del Movimento Zeitgeist. Il 15 novembre, novembre scorso Peter Joseph è venuto a Londra e si è reso disponibile per realizzare una, serie, una serata in cui le persone potessero fare delle domande e avere delle risposte. Assieme a Peter erano, erano presenti anche Tom Williams, uh, James Phillips e Ben McLeish, che hanno contribuito fornendo risposte anch'essi su determinati temi. Uh, sulla comunicazione Peter Joseph ha posto l'accento sul fatto che per prima cosa bisogna cercare di interagire con l'interlocutore in modo da stabilire un dialogo, altrimenti diventa solo un dibattito fino a, fino a se stesso, o per dimostrare a terzi le proprie ragioni, facendo in modo che il discorso sembri logico mentre invece non lo è. Il problema che spesso emerge è che rimane molto difficile per le persone cambiare o ammettere di aver torto, o anche solo di non aver riflettuto su, su certi argomenti. Da un punto di vista psicologico il costo di ammettere l'errore è troppo alto, sia che si tratti di un'azienda che non ha per esempio saputo aggiornarsi ed evolversi, se che si tratti di un personaggio pubblico tipo Alex Jones, per esempio, che, non ha, ehm, che, che sicuramente non cambierà perché il pubblico vuole che egli si presenti in una certa maniera, anche se magari dentro di sé lui ha cambiato idea. Eh, se che si tratti anche di un semplice, semplice conoscente o un amico, il problema è sempre lo stesso, cambiare comporta un cambiamento anche nelle relazioni che uno ha in quel momento un altro tema su cui si è soffermato è eh, il focus del movimento che si concretizza nel mostrare alla gente cosa eh, si possa realizzare eh, per esempio 5 anni fa non c'era nessuno che pensava che si potesse vivere senza soldi ora invece ci sono anche dei partiti politici che lo chiedono questa è la fase di transizione, ci vuole tempo affinché la gente cambi, è un processo in continua evoluzione. Peter Joseph eh, in, poi ha affermato eh, l'importanza delle relazioni con le altre entità, eh, associazioni, gruppi eccetera. Anche se non sono perfettamente in linea con il nostro movimento, perché, eh, perché insomma, comunque eh, abbiamo eh, in ogni caso sempre qualcosa in comune, quindi è bene eh, interlacciare un po' eh, alcune eh, de delle relazioni proprio per, per crescere anche assieme. Mentre, per quanto riguarda il socialismo, eh, Peter Joseph ha detto che ovviamente questa parola porta con sé una quantità di concetti completamente avulsi dal movimento e chi attribuisce la parola socialismo al movimento non ha capito eh, la radice di entrambi. Infatti socialismo vuol dire avere la proprietà collettiva eh, dei mezzi di produzione. Ora, se si pensa che sempre più la produzione sarà fatta da processi meccanizzati e che con la stampante 3D il processo di produzione si sposta a livello personale on demand, eh, ecco che tutto il discorso non ha più ragione di essere Tom ha aggiunto che se qualcuno dovesse insistere nel chiedervi eh, riguardo a questo argomento come risposta è bene chiedere di contro di quale socialismo eh, si parli dove, quando e eh, eh, di che cosa insomma si stia parlando di, fatti, di fatto la parola stessa è ormai diventata un'astrazione poiché ha assunto diversi significati a seconda della nazione, del periodo, delle persone in del potere in quel momento, eccetera. A questo proposito James ha, aggiunto di leggere, ha, ha suggerito eh, scusate, di leggere il libro La, tir La tirannia delle parole eh, di Stuart eh, Chase. Per ciò che riguarda la scarsità, eh, Peter Joseph ha rimarcato che nessuno ci dirà la verità riguardo alla scarsità, perché ovviamente non conviene, non conviene sapere quanti diamanti ci siano, quanto petrolio esista, eccetera. Ma la vera economia si basa invece proprio sulla conoscenza della scarsità reale di una risorsa e, sue, e, della, sua efficienza, e della sua efficienza. Ad esempio, eh, noi sappiamo che il rame è un buon conduttore. Avendo una reale conoscenza di quanto rame ci sia nel mondo e quali altri materiali ci siano a disposizione per la conduzione elettrica, possiamo stabilire un certo uso di quel materiale e, e quindi eh, prevenire diciamo, la eh, depopolazione di quel materiale. Questa è la vera economia. Um, il prezzo delle materie invece è il risultato non di una vera valutazione ma di cosa il mercato chiede in quel momento e alla fine dei conti è proprio il denaro che perpetua la scarsità. con la stampante 3D però mh, si possono far saltare non solo i prezzi ma settori interi di mercato Adesso, per esempio immaginate che si possa stampare un pannello solare e rendere una casa completamente autonoma e di fatto il mercato dell'energia salterebbe in toto. Quindi il potere in, da questo punto di vista ce l'abbiamo noi. Uh, Tom ha uh, poi posto l'attenzione sul, uh, uh, sul fatto che un mercato senza soldi sia possibile, poiché in effetti si tratta solo di una questione di elevarsi mentalmente. Ad esempio nelle Filippine l'esercito e tutti gli altri stanno aiutando la popolazione senza domandare documenti, né soldi, né eh, status sociale, eccetera. È questo quello che si dovrebbe fare sempre, aiutare incondizionatamente e gratuitamente, senza curarsi dei prezzi, delle condizioni sociali ed altro. Quindi questo, anche questo richiede un cambiamento culturale in una scala di valori. Alla domanda possiamo diventare un'organizzazione non profit, chiedere donazioni, eccetera? La risposta è stata come movimento no, ma sotto l'ombrello del movimento sì, nel senso ci sono già delle non profit eh, che sono nate per realizzare determinati progetti e attraverso questi si possono chiedere donazione per riuscire a realizzare quei progetti che possono aiutare il cambiamento verso una società diversa. Il movimento invece è inteso come mezzo per rendere consapevoli le persone, quindi il famoso cambio culturale eh, in una scala di valori di cui si è fatto accenno prima. Se mettiamo un bottone per le donazioni, poi la gente butta lì un po' di soldi solo per lavarsi la coscienza e dire di aver fatto qualcosa, mentre quello che eh, vogliamo è eh, coinvolgere la persona direttamente. Il Global Redesign Institute è uno di questi progetti. Um, il movimento uh, potrebbe anche non esserci tra un paio d'anni, non è questo l'importante. Magari ci sarà un'organizzazione più efficiente che ci porterà uh, un passo più avanti. La cosa principale è comunque piantare semi in, di questo nostro ordine di idee. Um, di fatto quando qualcuno ci eh, dice dovreste fare questo o quello l'unica cosa da fare è coinvolgersi in prima persona senza delegare. ad ogni modo per l'inizio dell'anno uh, uscirà un libretto che si chiama The Zeitgeist Movement Defined in cui ci saranno molte istruzioni per poter operare al migliore, nel migliore dei modi Pater Joseph ha risposto alla questione del mangiare carne o meno. Al di là della questione morale, bisogna pensare che tutta la filiera è una filiera di veleni, di inquinamenti, di devastazione del territorio e della salute. Se poi si pensa a tutta la sofferenza che questi poveri animali subiscono per tutta la loro vita, beh, abbiamo un'idea di, di come bisogna porsi di fronte a questo problema. Il prossimo lavoro di Peter Joseph sarà un film in tre parti in cui cercherà di cogliere l'attenzione delle persone da un punto di vista diverso e quindi se non si è sbilanciato ci farà una sorpresa. Ecco, questi sono solo alcuni dei temi affrontati durante l'incontro, ulteriori dettagli li avremo quando il video sarà tradotto integralmente. Grazie per l'attenzione e alla prossima. Ok, adesso passiamo alla reportistica dei gruppi cittadini e passerei al gruppo di Napoli, coordinato da me. E, uh, okay, uh, la costruzione dell'impianto idroponico uh, open source um, uh, presso la, la nostra città è quasi completato, c'è solo da assemblare il pannello LED, quindi avviare, sto, sto già avviando la germinazione delle, di semini di piante di pomodori che ovviamente mh, quando saranno predisposti, quando i cotiledori saranno già Visibile, le prime foglioline saranno visibili e trapianteremo nell'impianto e quindi faremo questo esperimento per vedere di monitorare e far crescere in maniera prettamente biologica questo tipo di pianta. E ovviamente assaggeremo il tutto e vi eh, forniremo anche i dati sul sapore e sulla, sulla purezza del prodotto, insomma. Eh, la, ovviamente, già ho raccontato che il nostro eh, gruppo cittadino si è eh, prodigato per eh, intervistare Daniele Poddighe sul 3D printing. E quindi martedì prossimo sarà tutto. Completo. Uh, il progetto del book scanner uh, in open source uh, fatto da Antonio è passato alla fase 1.2, il design è praticamente completato, e nei domani ci vedremo per uh, comprare. Tutti i pezzi sì, eh, per assemblare il tutto, che comunque non supererà i 100 euro, massimo 150 euro. Avremo un digitalizzatore di libri eh, completamente automatizzato. Eh, diciamo, non ne abbiamo visto nessuno su internet, quindi penso che saremo i primi al mondo a sviluppare una tecnologia del genere. Eh, inoltre c'è Raffaele De Martino che ha lanciato il progetto analogo al gruppo cittadino di Cagliari eh, che concerne il filament extruder, cioè il, il riciclatore di plastica per estrudere della, del, delle bobine su cui possono lavorare le stampanti 3D, quindi produrre il materiale praticamente in modo gratuito per stampare oggetti resistenti eccetera. Eh, e Antonio sta continuando ovviamente la sua wiki su Arduino in maniera gratuita e interattiva con la sua bellissima reflex eh, in alta risoluzione per eh, dare anche in qualche modo un, un lato interattivo e ludico e quindi far piacere di più l'elettronica al pubblico in generale. Um, quindi per adesso io per adesso ho finito gli aggiornamenti e quindi eh, diciamo passerei la parola ad altri. Ah ok perfetto. C'è Masma del GDL Programmazione che vorrebbe dare degli aggiornamenti. Scusami Masma, vai pure ah oh, no figurati di niente, uh, eh, beh, niente io vabbè per grafica eh, niente sono i soliti lavori di routine li hai citati prima, l'uscita degli z-spot, pubblicazione de, eh, dei podcast eh, e quindi è tutto non ci sono grosse novità uh, e, e vabbè solo un accenno che anche a livello di programmazione stiamo andando avanti sempre col discorso di OpenAtrium abbiamo creato uh, le, i, i primi, uh, i, le, la prima ossatura di struttura vera e propria sul uh, Uh, sul sito um, Openatrium che sarà il sito uh, appunto che accoglierà la piattaforma uh, per gestire i, i gruppi di lavoro e i gruppi cittadini uh, in futuro eh, e, e quindi eh, stiamo provvedendo appunto a creare tutti questi, eh, li, vengono denominati spazi eh, appunto da Openatrium, quindi questi spazi eh, che contengono appunto eh, GDL e, e sottospazi che contengono eh, il, i, i, i vari GDL programmazione, GDL linguistico, GDL e tutti gli altri eh, e GC la eh, stessa cosa, eh, e quindi, eh, in tal senso, il lavoro sta andando avanti. E, e niente, solo questo volevo dire, eh, anche lì, insomma, i lavori stanno andando abbastanza bene. Quindi, eh, siamo soddisfatti. Perfetto. Se non, ci sono altre se non ci sono altri aggiornamenti da parte di coordinatori io potrei anche chiudere qui la nostra bellissima serata. Quindi ragazzi io chiudo il podcast e vi auguro ovviamente un, uh, un buon fine settimana per, qu per quante ore possano passare e una buona settimana prossima. E vi ricordo ricordo che ogni domenica alle 20.30 ci sarà un incontro in TeamSpeak eh, sul canale ufficiale del movimento Zeitgeist eh, nella, nella Room Italy per tutti i volontari che vogliono darsi da fare e aggiornare la comunità sui sviluppi nazionali e internazionali, troverete tutte le istruzioni per collegarvi eh, sul, sul nostro sito nella sezione podcast presso l'indirizzo www.zeitgeistitalia.org eh, quindi io vi risaluto, eh, io sono Vincenzo Barbato Co coordinatore del movimento Zeitgeist Italia e vi auguro una buona vita. Ciao ragazzi!